Buongiorno a tutti, quello che vedete a schermo è Acrobat Reader e in particolare vedete un pdf questo pdf è stato realizzato mh, attraverso il compositore di stampe di QGIS in realtà eh, questo pdf ha, una, ha delle caratteristiche un po' particolari nel senso che contiene dei livelli Infatti, se clicco sull'icona livelli, vedete qua vi sono 2, 4, 6, 7 livelli. Cosa sono questi livelli? I livelli sono degli strati, dei layer, eh, tant'è che questa tipologia di PDF viene detto PDF a strati. È diciamo così, un pdf che può essere letto da qualsiasi lettore PDF. Però ha questa caratteristica in più, che ci sono i livelli, nel senso che se io voglio non so, spegnere il layer delle etichette, vedete qua, io lo spengo. Stessa cosa, se voglio spegnere le province, spengo le province e sotto vi è solamente la regione Sicilia, e così via per tutti gli altri layer. Ripeto, questo, questa stampa l'ho realizzata con QGIS. Come vedete, questo è QGIS, qua ci sono i vari strati e qua ho realizzato un, una stampa. QGIS in realtà permette di esportare le stampe, di esportare le stampe appunto come immagini come svg e come pdf. In realtà QGIS non supporta ancora uh, l'esportazione in pdf eh, a strati. Occorre necessariamente fare alcuni passaggi intermedi per ottenere il pdf a strati. Questi passaggi come, mh, come si effettuano? La prima cosa da fare è esportare in svg e non in PDF, perché con l'SVG è possibile esportare questa stampa attraverso dei gruppi, perché l'SVG, essendo un file vettoriale, ci permette di salvare una stampa per gruppi. Tant'è vero che se facciamo salva, esporta in SVG, compagnerà per adesso questo quest avviso, perché ancora gli sviluppatori stanno sempre... Sempre migliorando questa, questa possibilità. Per adesso ci saranno dei piccoli errori, ma niente di particolare. Lo esportiamo, e lo mettiamo sul desktop e lo chiamo Prova, prova N, perché ho fatto più prove. <coughs> Vedete, compare questa, questa scherma il dialogo è importante spuntare questa opzione esporta layer come gruppi SVG. Vedete? Quindi salva, lo salviamo. E eh, se vado su, uh, eccolo qua. Questo è a prova N, lo potrei aprire direttamente con internet explorer ma uh, si vedrebbe male male nel senso che anzi, ah, sì, si vede bene eccolo qua però da qua non posso vedere eh, i livelli che ho creato che eh, ho esportato per vedere i livelli potrei utilizzare inscape inscape ci permette di vedere tutti i gruppi tutti i livelli che ho creato ho creato che l'esportazione SVG crea nel, nel file stesso. Ora vi farò vedere un attimino che carica, eccolo qua. Quindi, file, import. Eccolo qua, vedete qua, si è creato 11 livelli. Quando se spengo il quarto, se lo gestisce male, escape su Windows non funziona bene. Vedete, ho spento il layer delle regioni, delle province. Il problema di Escape è che non permette di esportare in PDF a strati esporta in PDF ma fa un unico strato anche se Inkscape escape riconosce questi livelli e ne fa uno solo e quindi non funziona non è la strada migliore per realizzare eh, un PDF a strati l'altra soluzione è quella <coughs> di utilizzare un altro software open source in particolare Scribus Scribus è un software open source di publishing il quale ci permette appunto di realizzare un'esportazione conservando, un'esportazione in PDF, conservando i livelli. Però innanzitutto carico il Apri, carico il. Ehm, allora, seleziono qua SVG. Eh, siamo sul. Devo andare sul desktop. Prova N. Apri. Eh, stavo dicendo che Scribus eh, non riconosce in automatico i livelli del file SVG. Non li riconosce. Eh, vista 75% non li riconosci, infatti vedete qua livelli vedo un unico livello che è lo sfondo quindi Scribus lo utilizzeremo per l'esportazione in PDF a livelli, a strati però questi strati li dobbiamo ricostruire noi come si fa a ricostruire gli strati in Scribus? Molto semplice. La prima cosa da fare è mh, selezionare questa freccettina qua, selezionare l'elemento, <coughs> cliccare sull'immagine, vedete, diventa, è selezionato, vedete, questo rettangolo rossa, rossastro. E, ecco, questo è l'errore che vi dicevo che si verifica nelle esportazioni SVG. Vedete, va un pochettino fuori, vedete ci sono qua le isole, che qua in QGIS non c'erano, se vedete qua, vedete qua non c'erano, però qua li fa vedere, questo è il problema che ancora stanno cercando di risolvere gli sviluppatori di QGIS. Gli sviluppatori di QGIS. Allora, come si realizzano i livelli in Scribus? Molto semplice, ripeto, si seleziona, si seleziona, tasto destro, la prima cosa da fare è di separare tutti i livelli che vedete qua è un unico sfondo, un unico gruppo quindi noi gli diciamo separa vedete, ha separato ha fatto vari gruppi vari gruppi che possono essere successivamente separati ancora però per adesso accontentiamoci di questo e andiamo sui livelli i livelli si apre eh, semplicemente col tasto col tasto funzione F6 Oppure, se non ricordo male, da a, a, pagina, da finestre, vedete qua livelli. Bene. E abbiamo visto che da escape i livelli sono circa 10-11. Quindi noi aggiungiamo mh, così per adesso una decina di livelli. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 bene abbiamo abbiamo creato questi 10 livelli ora ogni volta che eh, dobbiamo lavorare su un livello dobbiamo selezionarlo quindi per adesso è tutto sullo sfondo quindi dobbiamo selezionare lo sfondo ritorniamo sull'immagine e clicchiamo vedete appena clicchiamo vi eh, co compare questo rettangolo che in questo caso è bianco, vedete, se vado qua, per farvi capire, se vado a selezionare quest'altro, vedete che questo è ha uno sfondo rosso, mentre se seleziono questo è bianco, quindi significa che di questo, eh, questo contiene uno sfondo bianco come nel gruppo, quindi basta fare canci e lo togliamo questo sfondo, vedete, eccolo, quindi riclicchiamo nuovamente, significa che ce n'è un altro, lo cancelliamo di nuovo, tasto cangi, riclicchiamo di nuovo vedete questa volta è rosso bene, questo strato in questo preciso momento non sappiamo se è lo strato province o regioni che ci sta sotto, però noi iniziamo a metterlo nel livello 1 quindi che facciamo? lo selezioniamo tasto destro e diciamo invia a livello 1 quindi questo che abbiamo appena selezionato si trova nel livello 1. Quindi per capire qual è basta spegnerlo. Lo spegniamo. Ecco, quindi livello 1 è, sono tutte le province comprensive di etichetta. Quindi andiamo qua, tasto destro, anzi doppio clic e rinominiamo. Lo rinominiamo e lo chiamiamo province. Provingie. Ricordiamoci che contiene anche le etichette. Quindi mettiamoci, province etichette adesso, province etichette. Bene, ora facciamo una cosa, spegniamo lo sfondo e attiviamo solamente le province e le etichette. Vedete? In questo caso vi è solamente questo. A questo punto, il livello 2, doppio clic lo chiamo etichette invio ritorno riseleziono eh, lo strato province etichette, seleziono il layer il livello tasto destro e gli dico separa nuovamente in modo tale che mi separi vedete eh, mi separi eh, le province come geometria dalle etichette Bene, se ritorno a selezionarlo, questa volta come vedete è tutto grande, quindi questo qua sono le province, quindi lo lasciamo per com'è. Se invece selezionavo questo, vedete, più piccolo, queste qua sono le... Questo qua, se seleziono le etichette, quindi tenendo premuto il tasto maiuscolo, seleziono... Tutte le etichette Palermo, Agrigento e Trapani. Ho selezionato tasto destro e gli dico invia a livello etichetta. Vedete, ora se io lo spegno etichetta, ecco perché qua io avevo messo anche il bordo quindi riselezioniamo di nuovo tasto maiuscolo premuto questo, questo, questo questo, tasto destro e gli dico invia uh, etichette e quindi ora se lo accento ho tutta l'etichetta, se lo spengo, benissimo, quindi spengo anche le province, benissimo, riaccendo lo sfondo, e questo è tutto ciò che eh, si trova ancora nello sfondo. Come livello 3, doppio clic sul livello 3, lo chiamo regione, regione, Ritorno su sfondo, seleziono sfondo, seleziono solamente la regione, vedete qua questo qua riguarda la regione, è probabile che prenda anche la freccia e la scala, non lo so per adesso e quindi cosa faccio? Innanzitutto faccio il tasto destro e lo invio a livello, ho detto regione ecco, ora allora, spengo e vedo cosa ha inviato benissimo, ha inviato solamente la regione ok, anche questo è fatto, lo spengo ora andiamo su sfondo selezionato vedete, se seleziono ho la leggenda la freccia, la scala che appartiene ad un unico strato potrebbe anche andare bene, quindi il quarto livello volendo lo potrei chiamare come eh, leggenda leggenda, eh, freccia e scala va bene? quindi seleziono vedete non riesco a selezionare perché sto selezionando per questa leggenda devo ricordare sempre che si trova su sfondo quindi seleziono scusate, seleziono tasto destro e gli dico invia a leggenda, benissimo, se spengo, benissimo. Ulteriore campo, livello 5, lo chiamo panoramica, panoramica, Benissimo, seleziono, lo sfondo, seleziono questo, tasto destro, e lo invio a livello panoramica. Vediamo, lo spengo, e in effetti riguarda solamente il quadrato rosso, vedete? Va bene, spengo, lo spengo. Seleziono sfondo, riseleziono eh, l'Italia vedete c'è uno sfondo bianco quindi cance riseleziono questa volta il rosso, tasto destro e gli dico invia livello eh, panoramico ecco qua, quindi per adesso è tutto spento. tutti gli altri livelli, volendo non mi servono quindi questo livello 6 lo tolgo livello 7 lo tolgo, livello 8 lo tolgo, livello 9 lo tolgo, livello 10 lo tolgo. Benissimo. Lo, strato, lo sfondo non mi interessa neanche, quindi lo tolgo pure. Sì. E quindi accendo gli altri. Ora le province non si vede perché perché vale sempre la legge del layer, il layer più alto è quello più visibile. Le province deve stare sopra le regioni, quindi seleziono e lo sposto. Stessa cosa, le etichette devono stare sopra le province. Ed ecco fatto. A questo punto non mi resta che eh, o premere eh, l'icona esporti in PDF, che è questo qua, oppure da file, esporta, salvo in PDF. Bene, qua compare eh, questo, questo cerchietto, questo simbolo di divieto, Il quale mi dice che l'oggetto possiede una trasparenza ma per me va benissimo, non ci sono problemi, quindi vi eh, dico i miei errori. Fatto ciò, compare quest'altra finestra, da qua eh, scelgo il percorso dove salvarlo, niente di che. Quella, la cosa importante è quella di andare a selezionare il PDF non l'1.4, cioè Acrobat 5, ma quello successivo, cioè 1.5 perché questo? Perché fino alla 1.4 il pdf non, non, non supportavano i livelli infatti vedete qua, include i livelli e eh, non è attivabile dalla 1.5, quindi dalla versione Acrobat 6 è possibile <coughs> sono stati introdotti nel pdf quindi da Acrobat la possibilità di includere i livelli quindi qua Selezioniamo Includi, Livelli, molto semplicemente, e poi basta fare Salva. Qua comparirà questa finestra di, di, di, di salvataggio, quindi farà tutti i suoi calcoli, tutte le sue... Tutti i suoi... Tutto ciò che serve. Naturalmente è molto pesante perché stiamo parlando del... del vedete qua sono, i, sono migliaia di punti queste le province, la regione, l'italia è costituita da migliaia di punti quindi per non dire milioni ecco andiamo vediamo qua prova n ecco qua il pdf se ci clicchiamo sopra lo apriamo eccolo qua il nostro pdf se andiamo su livelli ci sono i livelli panoramica leggenda freccia scala infatti se spengo questo o spendo questo etichette e così via interessante no? se vi piace questo video mettete un like commentate e se volete che questa possibilità sia supportata direttamente in Gugis basta fare delle donazioni al, al gruppo degli sviluppatori molto semplice grazie per l'attenzione alla prossima ciao